Ciao, hai un negozio? Oggi ti spiegherò come fare pubblicità su Facebook proprio per il tuo negozio. Facebook Ads è la piattaforma pubblicitaria di Facebook. Lo so, adesso starei pensando, Facebook Ads? Mi sembra di non aver mai sentito questo termine anche se ti sembra di non averlo mai sentito, in realtà Facebook Ads sono semplicemente le sponsorizzazioni su Facebook, quindi tutta quella che è la pubblicità che tu vedi su Facebook. Facebook Ads è la piattaforma pubblicitaria di Facebook, è uno strumento davvero potentissimo perché è sicuramente il più completo sia per tipologia sia per quantità di dati messi a disposizione dei propri inserzionisti. Ti spiego meglio. Innanzitutto per farti pubblicità su Facebook devi avere una pagina Facebook. Se ancora non hai creato la tua pagina Facebook, nei commenti qui sotto potrai trovare un link a un video nel quale ti spieghiamo come fare. Ma torniamo un attimo indietro. Ti dicevo che è una piattaforma pubblicitaria davvero potentissima e adesso ti spiego perché. Innanzitutto devi sapere che quando tu accedi a Facebook con il tuo profilo personale inserisci una serie di dati che Facebook immagazzina e quelli diventano il tuo identikit digitale. Quindi nel momento in cui tu ti iscrivi a Facebook immetti una serie di dati che sono ad esempio il tuo nome, il sesso, il grado di istruzione, il lavoro, le relazioni personali. Poi, man mano che tu navighi all'interno di questa piattaforma, Facebook immagazzina una serie di dati che riguardano i tuoi comportamenti. Le pagine che segui, i gruppi ai quali ti iscrivi, i video che guardi, i post a cui metti like e che condividi, le amicizie che hai. Tutti questi dati, che sono dovuti semplicemente al tuo stare su Facebook vengono immagazzinati da Facebook e come ti dicevo vanno a creare quello che è il tuo identikit digitale. Ok ma cosa serve tutto questo ai fini della pubblicità del mio negozio su Facebook? Tutte queste informazioni diventano dei dati importantissimi che Facebook mette a disposizione degli inserzionisti, quindi nel momento in cui andrò a fare pubblicità al mio negozio potrò definire perfettamente il target di riferimento. Voglio farti degli esempi. Immagina che su Facebook ci siano delle persone interessate alla cura del corpo, alla bellezza, che si iscrivono in gruppi in cui si parla di make up, di trucchi, utilizzano applicazioni per mantenersi in forma o per il calcolo delle calorie. Ecco, se tu hai una profumeria, un centro estetico, un'erboristeria, molto probabilmente questo sarà proprio il tuo target di riferimento. E con Facebook Puoi raggiungerlo. Oppure ti faccio un altro esempio. Immagina delle ragazze giovani che seguono un determinato brand, oppure seguono un fashion blogger particolare e supponiamo che queste ragazze abbiano dai 18 ai 25 anni. Ecco, se tu hai un negozio di abbigliamento che ha come target ragazze giovani alla moda, puoi raggiungere molto facilmente questo che è il tuo target di riferimento. Quindi riesci a immaginare che Facebook è veramente un potentissimo strumento pubblicitario. Quale altro strumento pubblicitario ti mette a disposizione tutti questi dati per individuare i tuoi potenziali clienti? Te lo dico io, praticamente nessuno, soltanto Facebook Ads. Come ben sai, altri strumenti pubblicitari come possono essere la radio, la televisione o i volantini si riferiscono a un target molto vasto, generalista, non focalizzato puoi prendere chiunque e quindi prendere chiunque è come non prendere nessuno perché prenderesti delle persone che non sono interessate al tuo prodotto e a quello che vendi nel tuo negozio quindi anziché puntare a una massa indistinta di persone Facebook ti dà la possibilità di individuare perfettamente quello che è il tuo target di riferimento però ricorda che Facebook Ads è soltanto uno strumento. Per poter fare al meglio la pubblicità del tuo negozio, Facebook Ads deve essere inserito in una strategia di marketing mirata. Quindi se hai un negozio e vuoi approfondire l'argomento e vuoi capire come farti al meglio pubblicità su Facebook, nel testo qui sotto potrai trovare tutti i riferimenti per contattarci. Alla prossima!